e dopo la discherza facevo quando ero ragazzino permettetemi le queste unica facevo l'ho fatto oggi in modo molto volintervoso in un modo molto convinto perché aspetta ci vuole perché mi ha convinto perché mi ha convinto per quello che dice per la franchezza per la generosità del modo di Ieri qualcuno ha detto delle cose chiare, sul rischio del governo Letta eh, qualcuno ha detto delle cose chiare, sulla legge scolastica qualcuno ha detto delle cose chiare. Volevo rassicurarti, il, il nostro compagno, amico ritrovato, che siamo così, diceva che si parla troppo dell'abbinamento, sono d'accordo con voi, io non ne posso più del gossip, di parlare di cose che non contano nulla, di scemenze, Peraltro la mia cravatta non era viola, era blu. Io vorrei che riportassimo la politica dove deve stare, tra le persone prima di tutto. Io è un partito degli elettori, decidiate voi. Noi dobbiamo dare delle risposte a chi lavora e a chi produce. Lo ripeto, ripetetemi insieme a me nei prossimi, nei prossimi giorni e anche dopo. Deve essere il partito della produzione questo. Quando si dice che bisogna dare un sostegno a questi ragazzi, io ieri ho fatto un appello vedetevi molto sincero tutti ventenni anche perché oltre a parlare di cravatte, nel PD si dice che a 40 anni sei giovane nel PD sei giovane fino a 65 con la riforma a anche 67 anni sei giovane è un trucco per non farci contare mai Matteo Renzi fa politica da tantissimi anni Gianni Cucco era segretario della FGC io ho fatto il consigliere comunale a Monza ho iniziato con Romano Brodi non siamo giovani, i giovani siamo 20 anni